salute a tutti oggi siamo qui con ivano solinas che ha accettato gentilmente eh, di fare questa breve intervista eh, per spiegare un po la sua situazione allora, la prima cosa che vorrei chiedere a ivano è da quanto tempo sei separato da tua moglie e come mai vi siete separati ci sono stati dei conflitti da quando la signora ha conosciuto alcune persone su internet di cui il suo attuale compagno ho capito. Come, come avete gestito la separazione? L'avete fatta in modo concordio o vi siete dovuti rivolgere a un tribunale, a un giudice? Siamo dovuti rivolgere agli avvocati, quindi al tribunale. Quindi c'è stata una causa di separazione, diciamo, non, non eravate d'accordo nella, nella gestione della separazione? Come si poteva essere d'accordo? Veder rovinare una famiglia? Ascolta, eh, i giudici come hanno gestito la separazione, le frequentazioni con tuo figlio, la casa, queste vicende qua? Ci sono state delle problematiche, un giudice cioè, aveva messo di mezzo i psicologi e i psichiatri del tribunale, e, visto che sto bambino è stato abbandonato per 16 mesi a ogni uscita del weekend, cioè della dall'asilo tutti i weekend veniva abbandonato da amichetti i psicologi del tribunale gli avevano detto signora sarebbe anche ora che inizia a fare la madre no, lei aveva detto che avrebbe iniziato a fare la madre sta dietro al bambino invece lei ha preso e se n'è andata via col suo compagno ok quindi se capisco bene eh, la separazione è stata gestita dal tribunale nel solito modo quindi l'affido era a lei nella casa vostra di vostra proprietà è stata diciamo, data a lei e il primo giudice ci ha messo questi psicologi e psichiatri del tribunale che nella parizia mi affidavano al bambino col tempo cam cambiano i giudici è capitato un giudice che ha scritto finalmente la signora si rifà una vita col suo nuovo compagno e a me la debito di pagare il tutto bambino ci mancherebbe alimenti per la signora e il mutuo. Ogni quanto potevi vedere il tuo figlio? Eh, il giudice aveva scritto un giorno della settimana e ogni 15 giorni. Io avevo fatto una richiesta agli assistenti sociali, avevo riportato che questo bambino a quattro anni e mezzo era sotto minacce. Qualche psicologa ha scritto eh, Sì, sto bambino ha delle paure nascoste Ma nessuno ha fatto un passo in più Nessuno ha riportato ai giudici Ho detto, voi siete gli occhi e le orecchie del giudice Sto bambino ha subito un abbandono da 16 mesi Da parte della madre Ho detto, no, questo bambino subirà un abbandono Da parte mia Non voluto da me Ci vedremo ogni 15 giorni eh, Il bambino non voleva uscire da casa, in braccio al nonno, non voglio uscire di qua ma nei piedi per tenersi alle porte. Il bambino in macchina diceva papà, papà ho paura, la mamma mi sgrida quando gli dico voglio stare con te. E... O io ho fatto sentire a questi assistenti sociali, signori sapete chi sta facendo del male in questo momento? Il giudice è un estraneo, voi siete degli estranei e il papà che lo porta dove lui non vuole andare di fatto durante questi anni di separazione eh, sei stato ostacolato concretamente nel, nella possibilità di frequentare tuo figlio anche quando era il tuo turno diciamo eh, i natali una testa mi si sono stati poi negati perché gli era stato promesso che lo, lo volevano portare a sciare in sostanza mi dici, nel, nel caso di questi Natali, eh, il fatto di portarlo a sciare era una scusa per non, non, non lasciartelo, questo stai dicendo? Esatto, questa è stata una prima delle scusanti, poi le altre volte non nessuno gli ha voluto fare domande, va bene, stai giustamente se il papà è quello che viene allontanato e si vede di meno, il bambino, penso, si, si attacca più di là, c'è i suoi amichetti di là, ma il bambino non aveva solo quegli amichetti. Io, quando uscivo, cercavo a non farlo, io non isolarmi io e non far sentire isolato lui. Mm -hmm. Lui deve avere tanti amichetti e ce ne veramente tanti. Mi parlavi di eh, casi frequenti in cui, per esempio, non riuscivi a, a stare con lui in un giorno perché, non so, eri rimasto bloccato nel traffico, un incidente e non ti veniva consentito di recuperare quel giorno. Esatto, lavorando fuori Genova chiamavo, ho detto: sono bloccato nel traffico. Mm, facciamo domani, Ian, perché non so se riesco a arrivare adesso. E dall'altra parte qualcuno ci fa. Non è il tuo giorno, non ti spetta. Pensi che se fosse stato consentito a Itan di vederti di più, che ci fosse migliore, un maggiore equilibrio nella frequentazione di mamma e papà. Si sarebbe potuto evitare. Si sarebbe potuto evitare. Sì, si sarebbe potuto evitare. Mi hai detto che ha, ha detto una cosa molto importante a una sua amica. Ci deve essere stato credo l'anno scorso che. Sono, stati, sono andati al mare insieme un pomeriggio, il giorno dopo sono andati a cavallo sul ponte insieme, è andata a cavallo un'oretta in questo maneggio giù in Sardegna, questa ragazzina gli deve avergli fatto, fatto bo, parlavano, fa, era difficile farlo parlare, se, qualche, due giorni fa questa bimba non, si è sentita male, non è voluta andare a scuola e ha detto al papà, Idan aveva fatto una confessione, cioè, voleva stare col papà. E... Grazie Ivano.